l'ombra appare accanto ad un falò come un riflesso in uno stagno scuro la fisso attentamente per un po' tra noi non sono io quello più puro Afferra il suo strumento tra le mani, mentre la osservo, attonito e stupito, mi chiedo se per me ci sia un domani, mi chiedo perché mai non sia fuggito. Poi tutto tace, nulla ha più importanza. Il demone dà voce al suo strumento, con rabbia e altrettanta eleganza, trasforma in melodia il suo tormento mentre osservo sempre più rapito comprendo l'importanza della vita e mi risveglio forte ed agguerrito, la voglia di morire era sparita la notte insegna a chi non ha paura, a chi non teme la sua triste sorte quel demone dall'ambigua natura ha ritardato ancora la mia morte